Buongiorno, buongiorno, amici di Non Aprite Questo Blog Come vedete ho già fatto ho sbagliato a mettere la schermata Buongiorno a tutti Benvenuti sul canale di Non Aprite Questo Blog Grazie per essere qua Oggi live speciale Dedicata al bellissimo film Halloween di John Carpenter 1978 Con Davide Di Giorgio Adesso vi racconterò chi è Vi introduco subito eh, Davide Che è, per lui ha un ritorno qua sul canale Adesso cambio la schermata Eccoti, ciao Davide, attiva il microfono. Ciao, ciao, ciao, ciao, come tutti. stai? Bene, bene. bene, bene. Dicevo, è un ritorno qua, sono contento perché spesso dico, poi ci rivedremo, ci rivedremo, ma non tutti tornano per svariate ragioni, però eh, sono contento perché ci siamo andati un appuntamento tempo fa dopo che abbiamo parlato della saga di Halloween, dove tu... Visto che sei, insomma, sei un, un fan accanito e te la sei studiata per filo e per segno, sei molto esperto e um, ci hai aiutato un po' anche a mettere insieme la confusione che c'è no, in questa saga. E come ti senti con questo ritorno di Halloween con, con, così, insomma, la trilogia, un 4K che è uscito? Sei contento? Beh, è sempre piacevole, è come tornare a casa. È un po' come no, tornare bambini, lui, no? perché per anni, per anni non hai visto niente, no, non usciva niente. cioè sì, cioè... Poi invece escono trilogie nuove, 4K, rimasterizzazioni, rivalutazioni di tantissimi no, registi, tra cui Carpenter. Questa eh, è la cosa sì, che sì. mi, mi allora fa piacere ti... e devo dire anche che mi stupisce di più, perché ricordo quando eravamo in Quattro Gatti ad Amaro. Certo, certo. Poi tu comunque eri Addicted, perché te lo studiavi, nel, eri un po' uno stalker di... di... Di Carpenter, no? io, io, lo, io lo amavo, però non ero, non ero così addicted. però mi ricordo quando da ragazzino, eh, avevo visto Distretto 13 la prima volta, queste cose qua eh, ed ero casato! Ed ero sì, mi piaceva. Eh, io voglio, volevo far capire un po' chi sei. Allora, tu hai scritto un libro insieme a un altro autore dedicato alla saga di Halloween. I primi ricordami quanti film sono, perché sai che io 10 dieci. Dieci, dieci film. E quindi adesso stai lavorando a un nuovo libro? Così, spoiler o... no. no, no, ai prossimi dieci facciamo il... Ah, okay, quel... ok, e bisogna no, se ci siamo. Se... Okay. Poi, <ride> sei, poi vabbè, sei un critico cinematografico, scrivi di cinema, eccetera, e in più sei anche l'organizzatore, insieme penso ad altri co tuoi collaboratori, del Monster Talent Horror Film Festival. Sì, sì, insieme a io... Massimo Causo che è anche il coautore del libro. Ah, eh, ok, quindi è... deduco che sia un tuo caro amico, immagino, insomma. Eh sì, siamo una squadra, beh. abbiamo l'associazione, io, lui e Leonardo Gregorio, che è un altro critico. No? Eravamo tre amici al bar in questo caso e abbiamo deciso di fare un festival. Beh, avete fatto bene anche perché io ho potuto seguire la versione, diciamo, Covid Edition, che molti festival sono, diciamo, eh, secondo me hanno fatto bene, avete fatto bene anche voi, insomma, per non spegnere l'entusiasmo fare un'edizione online quando c'è stato il lockdown e lì poi ho scoperto io ne volevo parlare alla fine ma ne parliamo alla fine ho scoperto anche un film molto bello di cui parliamo dopo che non è ancora non si sa niente eh, allora partiamo da eh, intanto ringrazio tutti quelli che sono arrivati in chat scusatemi se quando ho l'ospite seguo un po' meno la, la la chat ma se donate e se supportate i regandabramenti state tranquilli che avrete la mia attenzione. <ride> Comunque eh, partiamo da una cosa figa che è successa proprio in questo periodo eh, si è stato contattato da una bellissima insomma che noi stimiamo etichetta di film horror italiana nata da qualche anno che è la midnight pack eh, per Ci fare che cosa <ride> Vedete anche la fila, Elisabeth, la, la collezione di Cofanetti. Per, fare il, per occuparti editorialmente, diciamo, redazionalmente, anzi, del, del libretto, questa è l'edizione, la faccio vedere, Steelbook 4K, del primo film di... Così mi aiuti anche a capire le versioni che ci sono dentro. Eh. E tu lo sai che io sono un appassionato, ma sono anche un gran confusionario. Eh, edizione Steelbook con una cartolina... Tra l'altro, ti è piaciuta questa scelta della, della Boost, non lo so come chiamarla. Box busta. Ah? Sì, sì, ma in parte è abbastanza in linea con i loro standard. L'hanno usato anche per le altre loro steel box. Sì, sì, però, bello, sì, però precedentemente. Vuole, invece... potevo avere quello pulito. Certo. Altrimenti dovevo ah, certo. osservare così, e... comunque all'interno c'è il librettino di cui tu hai scritto il testo descrittivo. Sì, sì. Che cosa, che cosa che, che, co, Intanto volevo chiederti com'è stata l'esperienza eh, e, e che cosa volevi fare, qual era il tuo obiettivo quando hai iniziato a scrivere? Ah, diciamo, mh, è nato dal fatto, da una battuta in realtà di tanto tempo fa, quando uscì l'altra versione di, di Halloween della Minecraft. Factory, che non so se questa è una cosa che veramente ricorderanno in pochissimi, ma c'è stato un momento in cui non si sapeva se ci sarebbe stato il commento audio di Carpenter o meno, perché le prime comunicazioni dicevano che non c'era, poi che invece c'era. Allora, parlandone con loro, io feci la battuta e disse, dai, ve lo faccio io il commento audio, perché ho scritto il libro. Allora, eh, hai anche scritto sui... il libro, sei proprio un esperto. Questo è successo <ride> sui social, no? questo è successo per telefono per te ah ok per telefono ok. perché e comunque qui... ci sentivamo perché l'intervistavo li per DVD web uh, all'epoca certo quindi bisogna cioè, il, il fatto è che poi ci sono anche delle cose preziose no, in giro per il mondo come appunto delle collaborazioni che possono nascere che però se non si sanno non, poi non nascono quindi in questo caso è andata, è andata bene così e a me piace molto come hai scritto il libretto eh, Grazie. Vorrei, vorrei farti dire a te che qual era l'obiettivo del. del cioè, ovviamente eh, i libretti si, si possono scrivere in mille modi diversi. Tu cosa ti sei prefissato? Sì, Perché sì. Le, avevi un, comunque un numero ridotto di. cioè avevi un limite, no? Quindi... Sì, sì, diciamo, loro mi hanno dato completa libertà. L'unica cosa era rispettare il numero di battute standard che questi libretti contemplano. Eh, e naturalmente c'era il problema di non scrivere quello che c'era già nel precedente booklet. Per cui, diciamo, queste erano le due limitazioni tra certo. le quali io mi dovevo... Per esempio, il precedente booklet era ricco di dichiarazioni di John Carpenter, quindi ho dovuto completamente eliminare questa parte e scrivere tutto di, di mio pugno, diciamo. Eh, L'obiettivo è... Diciamo, io sono un appassionato di... home video, si vede anche dietro, e di booklet in particolare, perché ritengo che i booklet possono essere veramente quello che tiene insieme tutto il comparto degli extra, perché quando ci sono gli extra, diciamo, in un certo qual modo, tu prendi quello che c'è, però magari gli extra fra di loro non legano, e invece ah, il booklet poteva servire a dare, a dare la, la visione d'insieme. Quindi da questo, questa considerazione è nata la seconda parte del booklet, in cui ricostruisco tutta la cronistoria produttiva di Halloween. Fantastico. E poi c'è la prima parte, che in un certo qual modo è quella obbligata, che è quella un po' più, chiamiamola critica, in cui fai un po' più un'analisi del film. In cui io ho cercato, fa, diciamo, faccio... una... Sì, sì, no, io farò la stessa cosa perché stiamo andando, mi piace perché stiamo andando a braccio, partendo dal libretto, e quindi il mio compito sarà fare quello che tu hai fatto per l'edizione perché eh, mi piace come la, la stiamo prendendo. Quindi noi comunque oggi faremo questa cosa: parleremo del film per chi non lo, cioè tutti lo conoscono, ma non, bisogna anche sottolineare alcuni aspetti importanti di questo film e quindi faremo quello. Poi parleremo in una seconda parte di la nuova trilogia di David Gordon Green, in modo anche più da fan, anche, no? diremo il nostro, il nostro parere, di gusto anche, non solo di, di logicità di, di quello che accade. E, e poi, vabbè, niente, questo, questo è un po' l'andamento. La, la, Stavi finendo un discorso, se no ti faccio una domanda proprio sul, su quello che hai scritto dentro. No, no, dicevo poi, la prima parte è la parte un po' più critica, che è quello che più o meno tutti si aspettano da un booklet, e, e Diciamo anche lì ho cercato un equilibrio perché a volte si, si tende a fare un po' troppo le originali, invece bisogna rimanere un po' verso, su quello che il film ti vuole dire, però ho cercato una chiave non così scontata, parlando appunto del rapporto con l'infanzia, per, per chi ha letto. Certo, tra l'altro, tu prima hai detto: io, non siccome molte dichiarazioni di, di Carpenter erano sta già state utilizzate, non ovviamente non le ho ripetute e mi, mi piace questa cosa perché tu, in realtà, hai messo una bellissima frase di di Dario Argento dentro che eh, è una frase che sembra una frase sciocca, in realtà è ricca di, di, di, di cose stra-intelligenti che riassumono il film in un modo incredibile perché lui dice, tu hai scritto che lui dice fantastico, semplice, la macchina da presa va e va, racconta il volto della giovanissima Senna di Gem, Emily Curtis cioè la semplicità è la prima cosa da cui voglio partire eh, su questo film cioè gli slasher esistevano già, come tu hai ricordato, no? E comunque uh, molti lo sanno, chi segue loro lo sa. Ma perché proprio lui eh, è diventato così tanto iconico dello slasher, eh, si, è quasi, si è quasi preso il trono no? di questo genere, con questo film? Ma credo che i motivi siano sostanzialmente tre. Il primo appunto, è che è molto semplice, quindi è molto diretto e arriva a tutti. Il secondo è che comunque non è un assassino generico, intercambiabile tra i vari film, ma ha una sua minima caratterizzazione, che poi è una caratterizzazione iconografica, appunto più che cioè non ha un carattere in quanto tale. E poi il terzo è stata l'idea geniale di legarlo alla festività di Halloween, per cui c'è questo... questo come dei vasi comunicanti in cui le due cose si valorizzano a vicenda. Sembra quasi una ricetta che ti viene un, un po' per genialità, un po' per caso e che inven inventi, diciamo, il piatto che, che ha successo. Il piatto no? perfetto. Il piatto perfetto, sì, il sì. sì. Perfetto, sì, sì. Molto... La frase di Lida e comunque, se posso dire, Ma... viene dal librone di John Carpenter, scritto da Giulia D'Angelo Vallanne e Roberto Turigliatto, per la retrospettiva. Che il Torino Film Festival dedicò nel 1999 a John Carpenter, Fece questo bellissimo libro di Lindau che invito tutti a recuperare, non so se sia ancora a catalogo se non lo è, cercatelo perché è grosso ed è bellissimo Certo, tra l'altro, aspetta eh, mi, mi, adesso devo fare un po' tra i miei appunti, o saltare da uno all'altro perché i discorsi sembrano veramente un flusso di pensiero eh, hai, parlato di, hai parlato di carattere di, di, di Michael Myers, no? che, che eh, non è tanto esplicitato no? perché ci sono pochi momenti in cui noi vediamo che lui fa delle cose particolari no? per esempio è giocoso in certi momenti è sì. quasi spiritoso quasi proprio dolcetto scherzetto e è molto bello che tu abbia eh, cosa che mi piace molto nel cinema anche se io e te probabilmente io non so tu però non siamo psicologi però diciamo, <ride> esatto, però comunque eh, trovo bello che comunque si cerchi la psicologia nel, nel cinema perché io vedo questo film, eh, proprio per la sua semplicità, come una macchia di Rorschach. Eh, cioè una sorta di, di, di opera così istintiva che poi dentro tanti possono vederci tante cose. Quindi è veramente forse affascinante e profondo proprio perché non ha dei limiti. No? Cioè è molto... E tu hai parlato sì. di psicologia... Eh, molto bella la parte in cui comunque as associ un'infanzia rubata quasi no? perché c'è cioè Myers finisce subito insomma molto gio giovane commette un omicidio e finisce subito in cerco di non spoilerare però sai è un cult quindi finisce subito in un ospedale psichiatrico per bambini insomma viene rinchiuso e la sua infanzia viene rubata e quindi lui quasi uccidere il gioco no? è quasi, quando lui esce poi, è quasi come rimettere, risimulare eh, il, il momento del gioco, dello scherzo, del... e ci sono. c'è lui che si mette il lenzuolo, ci sono un po' di cose di questo tipo. Infatti sì, sì, sì. sì. Beh diciamo sì, poi anche al di là della psicologia diretta di Michael Myers, proprio è l'approccio che c'è stato verso il film che è così, cioè è un film che gioca a spaventare, c'è anche il momento in cui Loomis, che è un personaggio serissimo, si nasconde dietro la siepe e spaventa i ragazzini è che vero, sono vicini alla casa, cioè, è un enorme gioco, cioè, è John Carpenter che si sta divertendo a giocare con la paura in tutte le, le fasi del film, e, e la cosa bella anche qui come vasi comunicanti, tanto più gioca, tanto più fa paura. Mi, eh, questo, questo è il classico film, soprattutto parlandone con te, anche leggendo il libro, in cui mi viene, mi viene da pensare, che la genialità di un regista viene proprio fuori nella semplicità con cui lui fa le cose e nella non progettualità in realtà. Cioè, tutta questa psicologia è inserita nel film in modo assolutamente spontaneo e non calcolato a tavolino, perché, appunto, anche per Carpenter è un gioco. È, è, è sì, il sì. gioco della paura quindi è molto, è molto bella questa cosa qua Beh, lui, lui è maestro proprio nello sfruttare anche eh, quello che non viene detto cioè, per dirti il, il mio film preferito di John Carpenter in realtà non è Halloween ma è la cosa eh, per esempio anche lì c'è cioè, una cosa su cui nessuno ha mai notato su quel film perché tutti con gli effetti speciali no? tutto quello che si vede ma in realtà è ancora più straordinario è quello che non si vede cioè, noi non vediamo mai l'alieno come la forma zero tutte quelle trasformazioni che vediamo sono le trasformazioni intermedie fra una forma e l'altra ma non sappiamo com'è quindi c'è tanto che si, si può inventare sopra anche lì sì, c'è sì, una sfuggevolezza eh, in tutti e due i film no? cioè sia in, sì. nella cosa perché non, non sai la vera forma di questo essere e c'è una sfuggevolezza anche in Myers perché... Eh, poi ha dei comportamenti particolarissimi Myers, eh, come appunto quello dello stalker, perché gira con la macchina e fa cose, eh, sì, sì. È, è molto difficile da definire in effetti, poi dopo ti sorprende con il travestimento, la lapide sul letto, oppure la scena dove appende diciamo con una coltellata e, e come un bambino guarda la sua sì, opera, per la per sua lì. opera diciamo. Suo... Lì sta giocando in un certo modo. esatto esatto io adesso ti metto in difficoltà su una roba no magari non ti metto in difficoltà eh. ma ieri, giusto ieri ho notato no ieri l'altro ieri che ho finito di rivederlo per l'ennesima volta ho notato che ehm, il, quando lui passa con la macchina e ci sono queste tre ragazze che parlano tra una di queste è Lori Strode loro dicono mm -hmm. ah quello è David Green <ride> No, scusere, non è uno scherzo. Citando un personaggio che non mi sembra sia citato precedentemente, quindi, tipo un vicino di casa, un compagno di scuola. Un compagno di scuola. Un la cosa che mi ha impressionato è che la nuova trilogia è diretta da David Gordon Green, che all'epoca poteva avere anche boh, 3, 4, 5 anni, non lo Beh. so. Sì. Beh, questo è un po' come in, in Following: il primo film di Christopher Nolan, che sulla porta c'è il simbolo di Batman. Che lui avrebbe diretto i Batman poi tanti anni fa. Sono delle Sono coincidenze, coincidenze incredibili che... del cinema. Coincidenze incredibili che, se... che aggiungono uno ancora più. Questo, però, io non l'ho mai sentito dire a nessuno. Quindi è una mia scoperta. Mettiamo il copyright. no sto scherzando, <ride> probabilmente <ride> se ne saranno accorti 10.000. Però eh, aggi aggiunge, aggiunge mistero a questa cosa. Eh. Non trovi? Com'è com che ha scelto, adesso non voglio solo una parentesi, com'è che l'ha scelto David Gordon Green? Ho detto, wow, ma ti chiami come, come avevo chiamato quella, quella battuta lì? Allora <ride> fai tu il film! <ride> Credo che sia un po' più complicato di così. Eh dai, sì, sarà sempre comunque con Carpenter che ha tutto il nostro rispetto è sempre una questione di soldi, eh. questo lo sappiamo bene, come com ragiona lui e secondo me fa bene perché lui domina ha cercato sempre di dominare il mercato perché sa che solo così può eh, mettere la sua vera voce poi sì. nelle opere se, se lui non si mette a fare l'uomo dedicato al cash, al denaro quindi l'uomo d'affari poi sa che non comanderà nulla nel, nell'ambito del, della creazione del film eh, faccio una parentesi eh, per la chat se volete fare delle domande eh, a Davide perché a me me ne fate troppe e io non ho le risposte eh, se usate il messaggio in evidenza meglio, così lo, lo vedo allora, torniamo invece dopo la parentesi Gordon Green tra l'altro la cosa si vede anche nel si vede già yeah, nel, eh. dentro a, al televisore quando guarda lo Strode, il bambino a cui fa la babysitter guardano la tv Tipico, no? La babysitter, il bambino che vuole vedere il film horror proprio la sera di Halloween E guardano la cosa, quello degli anni 50, adesso non ricordo esattamente la data e... 51. 51 E, e lì, cioè, come, anche lì è come dire io voglio fare questo film, l'aveva già detto Poi non è passato molto in realtà No, infatti no però, ah, però non lo sapeva allora ancora che, che l'avrebbe dovuto fare. Parentesi brevissima, no, perché no, mi interessa... Prima abbia avuto una gestazione lunga la cosa, dico. Infatti Pare... io ho girato Fuga a New York in una pausa di lavorazione della cosa. Uh, però ai tempi di Halloween ancora non sapevo che l'avrebbe dovuto fare. Parentesi ah. brevissima, eh, perché mi interessa parlare anche di Carpenter, visto che il film è, è tanto di lui. Cioè Halloween eh, lo si ama proprio perché è di Carpenter anche... Eh, lui ha voluto rifare la cosa perché come tutti i grandi registi da piccolo è rimasto impressionato mi ricordo che una volta disse che proprio si era spaventato tantissimo alla visione di questo omone verde eh, non so se questo, una tuta aveva, non, non, faceva, non fa paura per niente, però vabbè, per l'epoca poteva far tempo. paura. Poi sai, i bambini erano più sensibili rispetto a quelli di oggi. Ma mi, mi, poi diciamo mi... il film è costruito bene come tensione, al di là del vero, sì, sì, sì, quello è vero, quello è vero. al di là del forse è proprio quello: che c'è talmente tanta tensione che poi. Qualunque cosa fosse uscita da lì, anche il Gabibbo avrebbe spaventato forse, Quindi... Lui però non lo fa uguale al film, e questo mi ha sorpreso. Non lo fa uguale al film del 51, lo fa... Qualcuno... forse è corretto dire che lo fa più simile al libro da cui è tratto? Sì, sì, sì. Assolutamente Come è mai, sì, leggere il libro è una vera scoperta, perché anche i nomi dei personaggi sono gli stessi. C'è la scena del sangue, del testo del sangue, cioè... Infatti io personalmente non lo considero un remake, un po' come i vari Dracula, lo considero come due diverse trasposizioni dello stesso romano. Mi sembra, sembra ragionevole come, come cosa. Beh, diciamo, lui mm. fa una cosa che secondo me è intelligente e che dovrebbero fare tutti, anche se oggi nessuno fa. Cioè, se, se ami tanto un'opera e la vuoi rifare, è meglio che la fai diversa. Sì, sì È meglio perché... che non fai la copia, perché a certo. quel punto ti poni in competizione diretta. In questo caso, essendoci anche il romanzo che era diverso dalla prima versione, è stato anche più facile. Diciamo che ci, ci sono alcuni, eh, sul tema poi si sono espressi in tanti registi, così a qualcuno mh, dice o lo rifai proprio come dici tu, oppure perché ritieni che sia fatto talmente male e, e, aves, e ha un potenziale migliore, allora lo rifai meglio. Ci sono anche dei casi del genere probabilmente, no? di, di film che non... Sì, però diciamo che l'onda di remake che dal 2000 a oggi si sta un po' perseguitando, quasi, se, quasi nessuno ha fatto meglio. Sì, perché sono troppo. diciamo che statisticamente è impossibile perché poi si concentrano più sul business, se la motivazione è rifarlo perché fa soldi, chiaramente il rischio che venga male è alto. In realtà cinicamente verrebbe da dire che la motivazione è sempre quella, cioè il remake della co la cosa di Carpenter sta all'interno di una serie di remake dei film di fantascienza degli anni 50 che sono stati fatti in quegli anni, Top Viewer ha fatto Invaders, poi è stato fatto Blob di nuovo, quindi c'era un filone, però poi lui da artista l'ha trattato in modo personale. Certo, Appunto, non rifacendo il film del 51. Adesso ti faccio una domanda difficile, perché secondo me è difficile. Perché le interpretazioni sono tante. Halloween, come tanti film, è uscito ed è stato giudicato non benissimo, diciamo, un po' tiepidamente anche, anche male in alcuni casi, poi da quello che racconta Garth Carpenter. Dopo una recensione, lui attribuisce questa cosa a una sorta di, di ondata che è nata da una recensione migliore che eh, chiaramente poi influenza anche gli altri. Tu come, come, come la vedi questa cosa? Cioè, il tema anche del, del fatto che la critica non riesca a individuare, eh, forse anche per paura di, di andare contro, di essere da sola. A individuare questi film che, che sono oggettivamente dei capolavori dopo 20, 30, 40 <ride> anni, eh, eh, diciamo, qui diciamo, vado un po' contro la categoria, ma è una cosa che succede ancora oggi. No, ma fai cioè bene, secondo me. Perdonami film, perché la critica, critica, però, deve anche autocriticarsi no? in qualche maniera. Sì, Sennò... sì, non è una cosa che si tende a fare però oggettivamente è così cioè, è molto difficile giudicare un film quando esce capire diciamo, l'impatto che avrà sul lungo periodo questo vale da sempre anche l'impero colpisce ancora all'epoca quando uscì fu considerato un sequel non riuscito di Star Wars eppure oh. oggi è considerato il migliore di tutti gli Star Wars è un problema proprio di mh, difficoltà nel vedere la prospettiva se io ho questa idea qua, poi chiaramente ha tutte le sue sfumature, sono un po' dell'idea che la critica, per quanto anche dotta e insomma, intelligente, si conformi un po' al gusto contemporaneo di quel momento, quindi tutto ciò che è, è al di fuori di quel gusto fatica a essere considerato corretto in qualche maniera, quindi l'innovazione a volte viene viene anche interpretata come che diavolo ha combinato questo, cioè non è, questo non è il cinema, questo è, e, e si sente spesso questa cosa del, de, de, verso gli innovatori, diciamo, quelli che, che semplificano, oppure che sono, lui per esempio è uno che semplifica ma all'interno di questo film ci sono un sacco di cose sofisticatissime a livello di movimenti di macchina, fotografia. Sì, sì. Beh, diciamo, partiamo da un presupposto molto semplice, la critica non è una scienza esatta, è un esercizio che sicuramente ha a che fare con una serie di criteri, però poi diciamo, è sottoposto anche a tutta una serie di variabili, e infatti la cosa che io dico sempre è non seguite un critico come il guru che vi dice che cosa è bello e che cosa non è bello perché ci arrivate da soli, che cosa vi piace e cosa non vi piace, ma seguite il dibattito che la critica innesca, perché da quell'esercizio che, quell che, che, che ci si accultura, insomma, il rapporto con il cinema diventa più stretto e più, più articolato. Poi per quanto riguarda quello che dici tu... È un po' come avere per molti a film... più occhi a, eh, questa cosa che stai dicendo sì, tu. Ecco, cioè, non è, non è sì. guardare solo da un paio di occhi, ma è molto sì. meglio. Ma io sono d'accordissimo con te su questo. Ovviamente perché... anche io, che prima cosa di essere critico, sono anche un lettore di, di recensioni di riviste... Ho i miei nomi di riferimento, però cerco di leggere un po' tutto, perché a volte mi è capitato su film che a me non piacciono di leggere delle cose molto interessanti, che comunque mi hanno arricchito culturalmente, quindi questa per me è la cosa più importante. Poi sì, se il film mi piace o non mi piace sì, è una sì. cosa mia. Sì, no, poi tra l'altro io ti dico, sì. facendo questo eh, in modo assolutamente autodidatta e amatoriale, io sto, uh, mi sono reso conto che negli ultimi anni sono cresciuto da questo punto di vista e ho apprezzato film che non mi sono piaciuti che è una, una cosa strana da, di, da descrivere eh, per esempio Il potere del cane eh, non so se hai presente quello candidato all'Oscar sì. è un film che a me sì, non sì. è piaciuto mh, mh, però lo trovo un film meraviglioso da un punto di vista cinematografico e del racconto cioè, di una sofisticatezza incredibile e quindi ultimamente, proprio perché penso che anche se eh, non si smette mai di imparare qualcosina, l'ho imparato, mi sono ritrovato a scendere tantissimo tra il mi piace come gusto, come, come emozioni che riesco a percepire, perché poi penso che le emozioni siano anche legate al tuo momento, cioè cosa ti sta capitando in quel momento della vita. Tu sa che sono i fattori di percezione di emozioni che un film ti può dare, quindi... Quindi sono, sto, sto scendendo molto e anche, come dicevi tu, no? questo forse è un po' strano, magari non, non concordi, però oltre alla visione di più persone, magari esperte di cinema, sai che anche la visione di chi non ne capisce una sega a volte mi arricchisce, perché mi interessa sapere come ragiona una persona che ha meno struttura dietro, quindi eh, mi interessa, mi, mi cerco, cerco io di fare un passo in quella direzione quindi è interessante secondo me appunto mm. io penso che, che rispetto invece a quello che dicevi tu sul, sulla visione no: cioè, non seguite una persona e basta piuttosto eh, i, i, cioè, se, possono servire delle figure di riferimento oggi per seguire un tipo di cinema ma non per, per, che, che ti dicono questo è bello, questo è brutto ma che ti indirizzano verso un tipo di cinema perché c'è talmente tanta roba che esce che tu rischi veramente di guardare solo quello che Netflix ti mette in on-page, perché sì. sei un, diciamo un po', è un po' quello che succedeva nella televisione negli anni 80. Sì, sì, assolutamente. Cioè, eri un no, cinefilo infatti... che andava nel sì. circolino, come facevi tu con i tuoi amici, e, e tra di voi, in modo molto underground, vi scambiavate le cose, oppure la gente guardava quello che Canale 5 ti proponeva, che è che poteva essere attrazione fatale queste cose qua che mandavano sempre quelle sì. no, ma infatti cioè, mh, alla fine è un'esperienza dove bisogna arricchirsi e perciò mh, sicuramente poi man mano che frequenti il settore capisci chi realmente capisce di cinema e chi no per usare questa espressione però comunque Credo che un po' tutto sia importante per, per formare un pensiero Che poi alla fine deve essere tuo eh, Sei contento di questa edizione 4K? Io la faccio vedere un attimo Perché bisogna anche pubblicizzare Questi bellissimi prodotti Perché il mercato dello video deve Continuare a resistere Adesso ovvi ovviamente Questi sono ecco, Fammi capire un po' Dentro c'è la versione theatrical La versione okay. ultra HD vabbè, Che penso che sia la theatrical la... che è sempre teatrica sì. e poi sì. c'è scusa non ci vedo da vicino la extended la extended è quella sì. con le aggiunte le riprese fatte in seguito è quella lì? Sì, sono quattro per... scene me la spieghi velocemente? Eh, scusami, sì. no in pratica quando Halloween passò in televisione fu tagliato anche se oggi fa ridere perché non è che ci sia tutto sto sangue e tagliandolo fu... la durata si riduceva e quindi non potevano mettere il numero necessario di... di slot pubblicitari allora chiesero di girare delle scene aggiuntive per poter ritornare a una durata congrua per poter mettere la pubblicità quindi questo Penso è un esempio molto divertente sì, di come il commercio alla fine ha favorito questo allungamento del film nell'edizione un video c'è l'edizione integrale del film in cui sono state integrate anche queste scene in più che comunque, attenzione, non è la Director cut, la Director cut è quella cinematografica. Questa è un'edizione estesa con queste scene in più. Che no? tra l'altro in questo con... caso è la... Spesso invece noi vediamo edizioni dove eh, finalmente vediamo la Director cut nell'on video. Invece in questo caso la theatrical è già è direttamente quella decisa. Questo fa capire anche come Carpenter interpretava la sua professione in modo molto combattivo no? cioè questa è tra questa... l'altro il concetto di director scat è molto problematico nel senso che a volte ti spacciano per dire... altro esempio classico è l'esorcista l'esorcista c'è cioè quella che viene chiamata director scat che non è la director scat è la versione che voleva William Peter Blatt il lo sceneggiatore su cui si erano okay. scontrati quindi esistono queste due versioni anche in questo caso dobbiamo parlare di director scat cioè quella teatrica, e di versione estesa quell'altra ho capito. Sì, certo. Infatti io poi... preferisco la Virtor Scat per personalmente senza oh. il finale alla Casa Blanca eh, spoiler. <ride> <ride> allora eh, parliamo ancora un attimino, poi dopo tra un po' passiamo anche alla trilogia, visto che non hai tanto tempo. Eh, no, comunque eh. mi hai chiesto cosa ne penso di dimmi, dimmi. edizione. Vai, intanto ti posso sì, sì, sì, dimmi dimmi scusami. di aver uh, potuto partecipare a... per un fan, comunque, essere l'autore del libretto è, è una roba veramente fetish. Eh? No, beh, come fan, poi appunto come dicevo, come amante dei booklet, poterne finalmente fare uno io e quindi dare la mia interpretazione del, del booklet. E poi diciamo, la steelbook è bella, ha l'effetto metallizzato, quindi avercene. Sì, e poi la prima edizione 4K no? che esce in Italia? No, beh, no. anche la precedente la, eh... Ah no, no, sì, sempre della e... Midnight. Sem sì. Sempre della Midnight, sì, sì direzione è uguale, cambia il bucket, la cartolina è più grande ovviamente cambia anche la, Io, la confezione. Sì, sì. Io, scusa, approfitto un attimo, ricordo ancora in chat che se volete fare domande di evidenziarle e, e poi chiedo a Giorgio di, se mi può fare gli shout, insomma, so a ecco. chi ha il canale, come andraste, così se potete pensarci voi, perché mentre sono in intervista così mi, mi risulta un po' difficile. E soprattutto, ragazzi, donate... Supportate questo canale perché è importante. Insomma, se, se si vuole portare dei contenuti minimamente culturali su Twitch e sulle piattaforme social, eccetera, mi raccomando, eh, pensateci, guardate nella vostra coscienza. Eh... <ride> Cerco di fare l'imbonitorio <ride> per non aprire questo vlog che persegue la qualità no no è, poi io sono io sono fiero di sono, sono molto fiero di avere comunque un, diciamo un pizzico della tua stima non dico la tua totale stima nel senso che perché comunque tu sei una persona molto competente molto preparata quindi per me che comunque per quanto io ho delle delle conoscenze in ambito di comunicazione artistiche comunque non ho studiato cinema ma non ho diciamo, tutto il percorso che, che, fa, che ha un critico, comunque per me eh, stare in questo ambiente significa avere anche addosso tante critiche, no? quindi a volte, eh, ma a volte fa piacere che qualcuno dica sì però comunque non è male come fai le cose, quindi mi fa piacere, ti ringrazio, anche solo il fatto che sei qua per la seconda volta dimostra che oh, qualcosa... È un piacere, che... È un Qualcosa di buono. Adesso finiamo di parlare di... Io eh, vi invito, poi dopo Davide non può stare tutta la live, che le nostre live sono lunghissime, è comunque invitato a venire. Tu puoi venire quando vuoi, Davide. Eh. Tu di... sai che io parlo Beh. di un film e dici, oh, ma posso venire dentro a parlarne anch'io? Per me mi, mi chiami un secondo prima, entri e mi fa piacere perché impreziosisci soltanto okay. la live. Eh, dopo Beh, se ne io ne fai ma... una su BEM, il cartone animato, eh, dovrei sì, rivederlo anch'io. È, è un mio culto assoluto. Fra l'altro, un piccolo momento per ricordare il maestro Nico Fidenco che ci ha appena lasciato, che era l'autore eh, della sigla. Eh, sì, sì, no, ma infatti, guarda, ti dico: per me è solo un piacere anche perché, comunque, se tu sei, eh, conosci anche delle idee retroscena, delle co le cose legate alla storia di questi prodotti. Io li conosco da bambino che appena vedeva Bam in televisione oh, era felicissimo e che non riusciva mai a vedere l'episodio dopo e, e la fine, eccetera. Adesso l'ho comprata anch'io quell'edizione lì, ma me l'ha regalata Natale in realtà. E quindi sì, assolutamente. Segniamoci questo, questo mh, okay. progettino di fare una live su Bam, però lo devo, lo devo rivedere. Eh, in realtà devo rivederlo anche io. Lo vedrò così, perché è una delle poche cose che mi terrorizza. Veramente. È inquietante, inquietante. <ride> eh, no, finisco di dire che dopo la live io rimango qua, continuo la live fino alla chiusura, e adesso parliamo un attimino, finiamo di parlare di questa splendida edizione del film di John Carpenter, parliamo poi un attimino del dei tre film di David Gordon Green e poi anche un attimino di un festival molto bello che, a cui sono affezionato che mi piace che poi vi raccontiamo cos'è eh, fi mm, fini finisco con un, due o tre cose una è la Panaglide ti voglio, voglio anche far sapere al pubblico che cos'è la Panaglide no? perché all'epoca uscì eh, questa tecnologia che è. La, la, quella che oggi tutti chiamano Steadicam perché la Steadicam vinse diciamo come distribuzione vinse però in realtà eh, c'erano due apparecchiature per fare appunto quello che fa la Steadicam. Una era la Panaglide della Paramount e la Steadicam, non mi ricordo di che altra società fosse ma era un'altra grossa. La Panaglide venne usata per due o tre film e poi il quarto film mi sembra fu proprio eh, quello di Carpenter Halloween e il direttore della fotografia con penso l'operatore dell'epoca andarono a fare un test che trovate anche online, magari poi ve lo pubblico nel gruppo Discord, punto esclamativo Discord Bellissimo. se volete entrare, e lì capite, vedendo quel video, capite quanto tutto ciò che oggi per noi è scontato in realtà all'epoca. Questi, io mi immagino Davide, questi che vedono le riprese dicono wow, che cazzo ci abbiamo in mano, cioè è una roba fenomenale. Mentre oggi siamo, a, a, addirittura lo stabilizzatore c'è anche nei cellulari oggi, quindi è è, te, è certo. tutto scontatissimo invece, invece all'epoca avevano la possibilità di fare che cosa per lo più, te lo faccio dire a te che magari è anche più con questa fanaglide con questa che poi è una Steadicam è la possibilità di fare queste lunghe inquadrature in movimento appunto in cui l'immagine rimaneva stabile che è la, perché, la perché soggettiva quella... poi di spesso nel film è la soggettiva, di, eh sì, la soggettiva di Michael Myers eh, che spia non solo, eh, mi sembra che, che venga usata ah, sì, sì, sì, però diciamo quella è quella a, volte è la a volte la cosa bella è che questa, questa inquadratura questo movimento di macchina non è solo Myers che segue che guarda, che spia, che stalker ma è anche lo spettatore che che segue, che guarda, che spiega che stalkera, e che lo rende, eh, questo l'avevamo detto, eh, lo rende anche in qualche modo colpevole di ciò che accade. Quindi come una sorta di testimone complice, che, complice un testimone che però zitto zitto, e quindi che, questo crea ansia, secondo me, nello spettatore, sì, crea, sì. crea disagio. Quindi è, è molto è importante. Una cosa geniale, il fatto che l'immagine è ritagliata, nella, nella maschera no? nei buchi della maschera che tu normalmente non vedresti così perché la maschera si adatta perfettamente quindi vedresti comunque un po' tutto invece lì è veramente molto ridotto <ride> e quindi è vero tu vuoi vedere cioè ti spinge proprio a voler vedere quindi uh, ti stuzzica veramente come ti, ti viene quasi da spostarti tu fisicamente per fare sì, questo gesto sì. come per dire se mi sposto forse vedo meglio da, da quei buchi è vero L'effetto che fa è proprio quello è, è sicuramente uno degli aspetti tec Tecnici Tecnologici e artistici Più importanti del film L'altro second, secondo me Importantissimo beh, Ce ne sono tanti, eh, si potrebbe parlare per tre ore Però l'altro importantissimo È la fotografia di questo film Che eh, è di Un, un, un, un, un gigante ha fatto, eh, fatto anche la, la, la altri film guante. importantissimi dopo, eh, dopo questo Infatti, ha fatto Roger Rabbit, ha fatto Jurassic Park se non sbaglio per cui comunque ha lavorato con Spielberg non mi ricordo se era proprio Jurassic Park ma ha lavorato anche con Spielberg quindi poi è arrivato a livelli altissimi sì, ehm, io guarda rivedendo poi nel 4K eh, ti giuro non, non mi spiego come sia possibile che questo oltre a ogni al futuro. Bravi, bravi. La, chat che viene, sai... la chat viene, viene una... Gra grazie per i 100 bit eh, grazie mille grazie a tutti quelli che sostengono la live eh, si sì, Vitto è un grande fan di, di Halloween e eh, non... non parla d'altro qualsiasi argomento parlo... discutiamo qua lui comunque parla solo di, di quello no, l'endorsement di Sandy Johnson <ride> eh, esatto eh, no la cosa che mi ha impressionato è che tutte le volte che lo rivedo penso ma questo ogni scena è, un, è una fotografia proprio intesa come una composizione fotografica e la sì. luce è sempre perfetta nel senso che è una luce che parla è una luce che racconta delle cose eh, al di là sì. delle semplici luci per esempio io faccio capire che Myers arriva perché c'è l'ombra di Myers ma ci sono veramente tantissimi piccoli, micro, micro racconti fatti dalla luce. Ehm... Assolutamente sì. No, Beh, forse... Nel brune che citavo prima c'è un'intervista proprio a Dean Candy che parla proprio anche del colore che doveva avere la luce, la luce buia che deve avere una consistenza quasi azzurrina. È davvero molto interessante. Sì, e io non, non so se ci sono film di Carpenter che hanno questo livello qua di ispirazione cioè che, che arrivano fino a questo punto come bellezza di fotografia perché è una fotografia Beh, che non è solo bella è, altro... è anche una fotografia proprio legata molto al linguaggio cinematografico sì. no ma fra l'altro lui è un regista tecnico perché diciamo non tutti i registi conoscono le macchine e gli obiettivi perché diciamo molti hanno l'organizzazione del set in testa, invece lui è uno di quelli che conosce proprio le macchine, gli obiettivi quindi ha un dialogo con il direttore della fotografia molto da pari a pari e quindi è una moltiplicazione di, di, di talento che porta i suoi film a essere visivamente molto belli cosa importante anche perché essendo film a basso budget potrebbero sempre sembrare poveri invece, lo dice la moglie sempre nel librone sembra sempre che sono costati di più di quello che realmente sono costati perché, proprio perché c'è questa cura visiva il film tra... il è Il Signore del Male, molto curato visivamente, sì, è un sì. film veramente fatto con po pochissimi soldi. Un'altra curiosità, poi chiudiamo magari il tema, visto che non, è, non abbiamo molto tempo, un'altra curiosità che tu mi sembra sottolineavi, eh, che fa, mostra anche eh, diciamo, la strategia marketing che lui ha, è la partecipazione di Jamie Lee Curtis che è figlia appunto di Tony Curtis eh, di Janet Leigh e Janet Leigh eh sì. è eh, per chi non lo sapesse l'attrice la, modella che nel, in Psycho ehm, spoiler, muore dopo 20 minuti di film <ride> <ride> eh, tra l'altro è un fatto che mi è sempre piaciuto lei eh, quindi portare in un piccolo film slasher no? Eh, un, film, un piccolo film dell'orrore che, che erano molto snobbati all'epoca erano la era una spazzatura del cinema no? eh, portare mm -hmm. comunque però eh, la figlia di quella che viene ammazzata nella doccia perché è più conosciuta come quella che viene ammazzata nella doccia che per, per il suo nome, mm -hmm. soprattutto in Italia eh, eh, è un po' una pubblicità per il film una pubblicità che lo rende un po' più fascinoso no? Sì, sì. Beh, questa fu un'intuizione anche di Debra Hill, la produttrice che, da brava produttrice, pensava che, che lei... era anche la compagna altro di altro... Carpenter no? c'era questo, sì, questa... sì. questo rapporto creativo e amoroso molto sì. produttivo, molto bello. No? Poi Debra Hill, mi ricordo che era morta anche poco, ne avevamo parlato con è... pochi anni che è morta sì. anche, poveretta. Sì, certo, sì. No, poco, anche po cosa poco che conosciuta del... no, anche lei, è un po' un peccato che il merito se lo prenda sempre il maschio, no? È un po' sì. un po il retaggio della nostra società, un po' un po' un patriarcale, così. Sì. Però lei mh, andrebbe celebrata di più per, per quello che ha fatto. Sì. Assolutamente. Stai dicendo una roba? No, ti, ti ho interrotto. No, dicevo che poi c'è anche quell'altra cosa che citavo nel libretto che... Allora hanno curato molto anche l'apparato delle foto sul set, perché c'è la, la fotografa King Gottlieb Walker che ha fatto quel libro bellissimo, un set with John Carpenter, che consiglio di recuperare, è un libro import, dove sono tutte le foto dal set. Quindi grande, raccontava... un, è un librone, perché immagino che le foto siano sì. stampate in grande. Beh, deve essere bello. Sì, sì. sì ce l'ho nell'armadio, magari <ride> lo posso se, anche tirare fuori. Se tu. vuoi sì, se vuoi sì. Se vuoi, se non è una roba di, di troppo lunga, volentieri. no. Vai, vai, allora, se vi siete arrivati in ritardo eccetera, questa live la troverete comunque su youtube eh, insomma verrà rispammata è vediamo è eh, ma, è, ma è bellissimo eh, questo costicchia no? Qu cos una... questo costa 30 dollari ah no romano. è poco per un libro così no? Eh. è un libro che potrebbe tranquillamente uscire in italia la titan books Magari lo farà la, la salda press che sta editando i titoli della Titan Books, ma non è un'anticipazione Proponiti una per mi fare una prestazione, allora. <ride> eh, vedi, qui ci sono le foto... Eh, ma stampate così è proprio bello, eh. Sono ovviamente in bianco sì, sì. e nero. Ci sono anche delle foto a anche, colori. Ci sono anche a colori, ok. E, e nel librettino raccontavi che per poterlo... Poter scattare, eh, com'è che... Sì, sì, diciamo, perché la foto venisse bene, a volte Carpenter cedeva il posto dietro la macchina da presa alla fotografa, per cui anche lì capisci come avevano già in mente tutto l'apparato, intanto non si risparmia sul fotografo di scena, non è una voce che viene tolta, ma poi addirittura cercano di fargliele fare molto bene perché sanno che servono a vendere il film. Che È una, è una cosa eh. che non è che sempre, adesso magari sì, però no, adesso non, non è che girano tante foto di scena, vero? Mm. Beh sì ci sono ancora, però all'epoca si anche te, per la... le fotobuste, venivano date proprio ai giornali dentro le, le buste, e, diciamo, in questo libro si racconta la carriera insieme di Kim Gottlieb Walker con John Carpenter su Halloween, Fog, Fugano New York, Halloween 2 e Christine, quindi insomma piccolo endorsement per questo Ma... bellissimo libro. Bellissimo, no, no, assolutamente. Allora io quasi quasi quello dopo mi informo perché il prezzo è veramente... Certo, bisogna vedere quanto costa forse lo spedire, però ehm, è veramente basso. Io invito tutti a comprare questa edizione fantastica, un po' di pubblicità occulta, anzi non troppo occulta. E eh, se tu Posso hai qualcosa una cosa, con, ti... un, con una piccola vena polemica... <ride> Quando uh, ho visto un po' di unboxing su, su YouTube nessuno aveva notato che il Booklet è diverso quindi il Booklet è diverso e quando fate gli unboxing controllate che i Booklet siano diversi quando si parla di riedizioni perché alcuni hanno anche detto il Booklet è lo stesso invece no è diverso no e poi capisco che per te possa infastidire visto no, che, no, che ma, è no ma tuo. non tanto per me perché diciamo sai nel momento in cui stai proponendo un'edizione stai facendo un'analisi sforzati un attimo eh eh vabbè, no. Sai, siamo, sono e i tempi di corrono, ma pepe sì un giusto. po' di pepe ci sta, eh, anzi io spero che, mi, che vengano a dissarmi perché io voglio lo scontro, no a parte, a parte gli scherzi ci sta perché comunque diciamo che c'è un po' di tutto in rete, quindi ci sono tutti i livelli di professionalità, quindi a quelli che non lo fanno mi raccomando ragazzi un pochino d'attenzione sulle cose Basta poco, no, e, e io, si, io fa, io no, si fanno così perché voglio vedere com'è l'edizione. Quindi devi certo. dire tutto. No? Non mi devi semplicemente spacchettare il, il film e farlo vedere com'è. Certo, certo, no, no, deve essere no, beh, è, è importante anche perché uno può decidere se comprare un'edizione piuttosto che un'altra. Eh, certo. In base anche a dei piccoli dettagli, chiaramente. Assolutamente. Allora, se c'è qualcos'altro che vuoi dire sul film o qualcosa di. Perché secondo me i punti salienti poi erano questi, no? Le cose, sì. poi ci sarebbe da dire un sacco di cose su sulla... meravigliose, eh. su che l'hanno reso importante, come appunto anche i dialoghi, tu lo citavi, no? La... Mi sembra, sì, la semplicità... Penso, di... Comunque è stato già detto molto, ci sono anche documentari, nelle precedenti edizioni video ci sono dei bei documentari, c'è... C'è la puntata là su Netflix dei film uh, The Movie That Made Us. Uh, quelli degli anni però 80. È, è, secondo me è orrenda, io, io salterei oltre. Altra, mettiamo un altro altru po' di testo qui. Altro dissing, sì. ma va benissimo. Ma <ride> no, va benissimo, no, benissimo. salutiamo gli amici perché... di Netflix. <ride> sì, sì. Intervistano solo il produttore che si prende tutto il merito del film. Eh beh sì, no, questo non è molto corretto. Mi, mi, sì, sì, no, mi, mi rendo conto. Eh, no, vabbè, ah, comunque, comunque no, lui già parlato tanto. Io ti sì. dico, personalmente non è una leccata di culo, perché io sono una persona che dice le cose come stanno. Per me, eh, a me è piaciuto come hai scritto, io conoscevo tutto, quasi tutto quello che avevi scritto, perché comunque, già all'epoca, eh, e, e, e mi piace il fatto che una persona che non sa niente, ma conosce benissimo il film, perché tutti lo conoscono. Eh, si faccia un'infarinatura sulle cose che sono veramente importanti del film, proprio i concetti di semplicità eh, tecnologici, eh, tutte, tutte quelle piccole cose che lo hanno, piccole grandi cose che lo hanno reso importante, non, non solo famoso, importante proprio quasi come una fonte di ispirazione per, per tutti gli altri. Quindi quello mi piace come è scritto in modo chiaro, per tutti, semplice. Il, il concetto, perché, ma poi anche perché eh, per quanto io lo faccia molto peggio, anch'io tendo a voler far, fare, avere come scopo che le persone capiscano, non tanto che si veda quanto io sono bravo a, a parlare di cinema, che non mi interessa. Sì quindi mi è piaciuto tanto io parlerei un attimino di... passiamo eh, no, no, al picchiato. Scusa, scusa, siccome vedo che in chat la, la cosa sta, sta avendo i suoi effetti perché giustamente Vittorio dice <ride> Yablans ha avuto i suoi meriti Daniel Ronfis c'è una mania tutta americana quella dei produttori vogliono prendersi i meriti questa cosa magari va un attimo precisata cioè, sicuramente Yablans ha i suoi meriti per esempio è lui che è l'idea di ambientarlo all'Halloween però da qui a dire che tutti i meriti sono suoi ce ne corre, ed è vera questa cosa che in America il produttore tende a dire è tutto merito, io l'ho fatto io. Però se Halloween è così bello, se ha quella struttura visiva, quella semplicità che diventa complessa, è perché c'è stato poi un regista che ha avuto una visione. Sì, e poi insieme a questa visione anche di... ecco, lui è famoso per avere eh, collaboratori storici tra l'altro, eh, quindi… Sì. Eh, eh, mica, mica, eh, cioè, è l'intelligenza di dire io ho questo, questo Perché mi sembra anche che la montatrice sia, eh, no, non è lui che ha una montatrice storica, è un storico, montatore, montatore storico Wallace che, che poi ha diretto Halloween 3. Eh, quindi, esatto, esatto. Che tra l'altro, secondo me l'ha anche eseguito con una certa intelligenza. Quel film lì, nel senso che, eh, sì, sì è... perché, per esempio, eh, spoiler però. <ride> le inquadrature finali che secondo me sono uno dei finali più belli che siano mai visti e fu un'idea di Tommy Lee Wallace e poi anche la diciamo il quel, quel linguaggio cinematografico non è che lo ha scimmiottato lo ha proprio fatto suo molto bene secondo me è una roba che, che è successa anche a, a mi sembra un regista, un regista di, di Psycho 2 forse che quel, eh, no di qual è John quello Franklin. C'è uno psycho dove, dove che è diretto, adesso io non mi ricordo mai i nomi, che è veramente fatto molto bene perché esegue proprio, adesso magari qualcuno in chat mi aiuta, esegue proprio bene la scuola Hitchcockiana, no? Cioè non fa la... Eh beh, il secondo, Richard Il 30, secondo, infatti l'ho detto un giusto. Grande un grande fan di Hitchcock. Un grande fan di Hitchcock, che eh, Però appunto, esatto, non è l'operazione del... Eh, cerco di scimmiottare. no, gli piaceva e l'aveva capito poi è chiaro che il maestro è il maestro e lui però l'aveva fatto bene io ci ho visto più o meno la stessa cosa cioè una, una grande abilità nel capire la cosa e rifarla non cercare di ricalcarla che, che è molto, rischi di, di inciampare quindi, no, ma tra l'altro Richard Franklin è un regista da, da rivalutare da riscoprire i suoi film australiani. A parte Patrick che è abbastanza famoso, ma c'è anche Rod Games, che è pure è molto bello. Che è la finestra sul cortile ambientato in autostrada. Ah, quello ok, quello mi è manca, molto, manca! Molto spizioso e comunque, sì. No, eh, tutti hanno sicuramente tanti hanno i meriti in questo film. Però poi, appunto, il capitano è Carpenter e a lui poi va il merito di. Eh, sì. tenersi bravi collaboratori ottime idee eccetera eccetera quindi, quindi insomma Yablans, datti una calmata perché c'hai i tuoi meriti però il film è ti ha infastidito insomma <ride> vederlo lì che si pigliava tutto sì, sì. Yablans piglia tutto va sì. bene io passerei a, a, a, a, alla trilogia perché è un po' piccante questa cosa qua eh, l'altra volta avevamo un po' iniziato eh, questa trilogia che nasce Te lo lascio dire a te, perché io sbaglio sicuramente, come sequel di... Vai. Del primo Halloween. Del primo Halloween. Sì, e poi la saga di Halloween cioè, è un multiverso, no? ci sono varie linee narrative. Questa qui ricomincia direttamente dal primo Halloween, peraltro David Gordon Green voleva cambiare il finale del primo Halloween, cioè voleva iniziare, iniziare un po' negando quello che era successo alla fine del primo Halloween, però mm. John Harper ha detto no, il film lascialo così com'è. Poi ricominciamo da lì. Eh beh, e quindi so. hanno fatto questa trilogia che e tra l'altro è produttore so, Carpenter è. quindi diciamo beh è stato produttore anche di tanti altri sì diciamo lui ha fatto più che altro l'uomo immagine oltre a fare la, la colonna sonora perché poi han, ci sono state delle discussioni iniziali ma poi il, il progetto l'ha sviluppato abbastanza tranquillamente con David Gordon Green ehm, tu, allora io mh, mi ricordo che il pubblico del primo Halloween 2018. Eh, insomma, lo avevo percepito come divertente ma molto muscolare, molto action movie, poco eh, atmosfera, atmosfera come poteva essere invece il primo. No, Questa, Cosa ne pensi di questo primo? Ah, no? Diciamo, Halloween 2018 forse è quello che mi piace un pochino meno dei tre. Anche se molti invece dicono che è quello che piace di più, perché comunque rimane un po' più vicino alla formula. È anche formula. quello che Però... aggiunge meno cose, no? Sì, sì. Ah, forse vedo... per questo è più conservativo. Sì, vedo che... Cioè, capisco che è nato da tutta una serie di compromessi che loro hanno dovuto fare, perché non potevano farlo troppo diverso come aveva fatto Rob Zombie nello stesso tempo era passato un bel po' di tempo quindi bisognava un attimo riattivare l'interesse e quindi tornare un po' a giocare anche un po' sull'effetto nostalgia giusto per, per sì. non andare avanti senza che gli spettatori sappiano tu sei pro, nel senso piaciuti quelli di Rob Zombie o, oppure assolutamente no Così, a eh. me piace molto il secondo ok, in generale allora, comunque li approvi è quello cioè, che è divide di più ah, okay. però comunque è un'operazione che non ti infastidisce questi, questi di Rob Zombie cioè no vabbè diciamo sul primo ho pensieri un po' controversi anche perché esistono varie versioni del film però mm. diciamo sicuramente è la... ritengo che è un film su cui lui ha fatto dei compromessi che non ha fatto sul secondo però comunque Rob Zombie sicuramente è molto meglio di tanti che si sono avvicendati sulla saga nei decenni cioè almeno è un autore io ti dico io mi sono mi, mi son sentito vabbè, a parte Rob Zombie come insomma io mi ricordo che mi erano piaciuti mi avevano divertito non mi ero posto troppi problemi sulla somiglianza non inteso come somiglianza di personaggi ma mh, di atmosfere, di, di mood no? non, mi, non mi importava questo, questo primo capitolo del 2018 mi, ha, mi ricordo che ero abbastanza allineato col, con la massa che era sì, divertente ma troppo action cioè nel senso è un film action no? di, di, di botte eh, cose così, mh, con poco horror inteso di atmosfera, di, di, di tensione, di... anche quella, tutta quella parte di Stalking mi sembra che è molto meno incisiva, no? quella di, del, del perseguitare a livello proprio di osservare. Di... Sì. Eh, che, ma, che è, è, è, è una delle parti fondamentali del primo. Eh, del de secondo, sul, sul, sul 18, comunque eri, sei abbastanza tiepido. Insomma, non ti ha. Sì, diciamo, no, mi, vale allora, mi piacque, mi, mi divertì appunto. Però era... capivo che era frutto di molti compromessi. Anche questo. E sul, ehm, sul, sul quello seguente che è Halloween Kills. Eh, invece a me piace molto. Halloween Kills. Come mai ti piace? Sì. <ride> Mi eh, piace molto perché, a parte che è un, un, violentissimo Sì, sì, su quello poi... sono d'accordo eh, è, è divertente no, la parte sì. splatter Ci sono tante inquadrature sì, anche parte, molto anche... belle sì, sì, Devo dire che ecco, a livello visivo sono son belli tutti e tre Perché c'è una fotografia molto calda Che ecco, costruisce bene sull'eredità di Dinkande. Sì, su questo sono, sono d'accordo. Io Allora, io il Kills l'ho criticato molto per come è scritto, nel senso non mi sono piaciuto, eh, però ecco, non mi... adesso non ricordo bene se l'ho visto in eh, doppiato, perché sai che in, nel doppiaggio vengono martoriati un po' i dialoghi e, e quindi... No, beh, io lo vedi a Venezia, che quindi lo vedi in lingua originale. No, vabbè, allora, è sicuramente abbastanza confuso a livello di scrittura però alla visione di come il male finisce per espandersi. per espandersi in tutta la comunità e diventare appunto... E lì è quasi un ritorno del male, no? cioè una, una reazione sì. quasi... Come una reazione parla a, parla a un anche, male. No? Se parla molto anche ai nostri tempi, che sono tempi di, di, di scontro sociale, di, di malesseri che si propagano nella società. Eh, eh, Saggi, sento... atroci se mi consentite, <ride> no, ma, ma ci può stare Io insieme più che ma, i singoli. Ma infatti, secondo in me, me lo, scont lo, lo scontro dialettico su questo film è esattamente come dicevi prima: cioè, bisogna eh, riuscire a capire quali sono le cose buone, le cose cattive e che cosa c'è. Sì. Perché è, è un peccato buttarlo via tutto questo film perché non ti è piaciuto. Eh, come sono stati scritti i personaggi che secondo me effettivamente sono un po' ridicoli in alcuni casi e anche i dialoghi sono un po' ridicoli perché poi in realtà ci sono delle cose belle come questa cosa eh, diciamo di contenuto sociale che il film ha che non tutti i film si dedicano come per esempio essi vivono no? non tutti si dedicano alla politica eh, alcuni sì. si dedicano alle emozioni alcuni alla psicologia questo si dedica molto alla... Psicologia anche di, di gruppo, no? di, di psicologia ecco, infatti, infatti. sociale ed è figo, sono concordo con te. Io personalmente molto infastidito dai personaggi come Vittorio eh, per come sono stati scritti eh, e, e ti aggiungo, poi mi dici la tua, una Loris Road così volgare, così cafona, non riesco a digerirla e anche nel terzo poi non l'ho digerita, cioè non è come io, Lori, me la sarei immaginata, cresciuta, che era, una, era la ragazza, rispetto alle altre due, era la ragazza che era meno cafona, era, era quella più che me la vedevo laurearsi e insegnare lettere al liceo, oppure... Eh, come in, in Alloghi, vent'anni dopo, praticamente. Eh, eh sì, poi... Eh. Sì, però sì, il personaggio secondo me è un personaggio che va verso l'intellettuale comunque. Non proprio l'intellettualone, ma la persona istruita, la persona civile. Invece la Loris Strode di queste cose è quella che vuole il diritto ad avere un'arma, vuole... È, è, della, è la destromane americana. È una incazzata, è una Sarah Connor... Eh, non è brutta l'idea, ma non è quel personaggio lì, è quello che mi ha stranito. Beh, ma sai, diciamo, prima dicevamo dei compromessi, anche questo è un altro dei compromessi su cui questa trilogia si è dovuta appoggiare, cioè eh, Jamie Lee Cartis era rimasta molto delusa da a come il personaggio si era evoluto in album vent'anni dopo, e quindi diciamo in questo, certo qual modo hanno cercato un po' di andare in quella direzione, cioè di una Curtis non impaurita, ma che vuole combattere il nemico, e però differenziando da come l'avevano fatto lì molto direi Quindi, perché diciamo, è piena di parolacce e cose cioè veramente io credo che sia la, la signora anziana più volgare della storia del cinema. No, magari <ride> non fino a quel punto però è cioè la, me la vedo lei, me, io mi vedo una bella coppia di villain tra lei e la, e la vecchia di X <ride> me le vedo che vanno a fare l'aperitivo insieme e poi ammazzano qualcuno cioè, non me la vedo come una buona capito è, è proprio anzi quasi mi fa un po' pena eh Myers nell'ultimo capitolo nel terzo e, Comunque, e nei commenti vedo well, parecchie scelte di gemelli carte stesse sono d'accordo passa il concetto di angry mob senza cervello ma è vero però il problema è che quello è un problema cioè non è che è un, è un effetto positivo, è l'effetto negativo di, di, questa, di questo male che oh. si propaga e che infetta la stessa anche Laurie Strode nel primo dei tre Halloween, ci sono delle scene in cui Laurie Strode rifà delle scene che aveva fatto Michael Myers nel primo come se lei fosse un po' il parallelo di Michael Myers, cioè la scena quando cade dalla da, da, da finestra, se si va bene. Quindi diciamo c'è l'idea un po' di questo male che finisce per contaminarti che poi appunto ci porta al terzo film. Eh, il terzo film è, eh, eh, non so se tu, se magari tu non mi segui eh, qua su, perché poi io, questa è diventata la mia piattaforma prediletta, eh, okay. io il terzo film è quello che apprezzo di più. Ti, oh. ti stupisce la cosa? O sì, ti so che è stato mo molto divisivo. Io ho fatto una recensione di questo film, eh, che ha sorpreso tutti, perché ho parlato... Sempre male, ma in modo anche giocoso. Nel senso, non mi piaceva eh, questa saga. E invece questo mi è piaciuto perché questo film fa cinema. Questo film, questo film rappresenta il modo di fare cinema. Cioè ti sorprendo, non ti, non ti sto riciclando la solita cosa. E quindi qua cosa succede? Che viene creata una storia intorno a Myers. E, e molti, io, come molti altri qua in chat, mi, eh, avevamo... Eh, eravamo raggiunti alla conclusione che questo film eh, sembra quasi Allo, il proseguimento di Halloween 3 cioè Allo, eh, Myers diventa di nuovo il, quello che voleva essere il progetto cioè il cappello delle storie dell'orrore quindi, sì, sì. e, e quindi a me è piaciuto parecchio anche se trovo anche qui un po' di problemini di scrittura dei personaggi ma certo. un po' corretti secondo me c'è stata una sorta di, di autocritica eh, alla fine del secondo e, e poi vabbè c'è questa... Vabbè, qua è tutto spoiler per chi sta seguendo quindi, perché sennò non, non possiamo dire niente no? eh, questa morte di Myers l'ho trovata quasi un dispetto nei confronti degli aventi diritto nel senso che i diritti tornano a, a H... A, come si chiama? H... Ad, come si H chiama? Cad, cad, il, di... il produttore del primo e il quindi ormai perché purtroppo il produttore è morto in, tragicamente in un attentato e quindi e tornando a lui, io l'ho detto anche ai miei spettatori, ai miei follower non, non pensate che la saga sia finita qua eh? cioè, i, i diritti valgono un sacco di soldi eh, qualcosa, certo. qualcosa ripartirà tra un po' perché non so, è come avere una, una proprietà di valore che se la tieni ferma non fa niente se la, fai, se la sfrutti, fa soldi, che, che chi, chiunque di noi, tu se avessi diritti faresti 3000 seguiti di Halloween, io penso proprio di sì, no? <ride> però a me piacciono i finali, per cui non lo so. Eh, però sai, si potrebbe riprendere il famoso progetto di Halloween 3, cioè di... Ah, quello per me sarebbe l'ideale. Sfrutti, eh, li sfrutti il nome, sfrutti il franchise e poi sai, Myers se lo infili dentro come flashback ogni tanto... Sì, sì, sì. Come tu allo In 3, cosa perché è veramente un film molto stimolante, secondo me. No, un film molto interessante, infatti è originale. Mi ha sorpreso parecchio quando l'ho visto, e questa è una cosa buona. Ti dico la verità, mi dispiace un po' che nel finalissimo si torni un po' alla storyline principale perché a quel punto sarei andato proprio. Speggio sì. verso le nuove direzioni che il film. Ma infatti, fatto. io ho avuto la sensazione che non c'entrasse un cazzo. Quel finale lì <ride> sì. è quasi come no, appiccicato. È una lì, come... Non lontani, è, è appiccicato come una, una specie di, di, di toppa. No, è, perché in realtà il film stava funzionando. Il problema è che non era Michael sì. Myers il eh, problema sì. è che Michael sì. Myers stava cedendo. Il, la, staffa, la, la, la diciamo il, il testimone, e quindi avrebbe, il film sarebbe dovuto finire in modo epico con il personaggio nuovo, ma anche molto intrigante, secondo me. Ma non, ma non avrebbe, insomma, però questioni di marketing, di pubblico, di fan base, sì, sarebbe beh, stato. Un... Per questo l'hanno già abbastanza massacrato perché c'è poco. Michael Myers Eh, cioè... ma io sono abbastanza sono abbastanza contrario! definitiva. Io sono abbastanza vasto al contrario, cioè io professo sempre che secondo me il cinema buono è il cinema che ti sorprende, che non ti dà quello sì. che... e eh, cioè tendenzialmente, chiaramente non è una regola, però tendenzialmente se tu vai al cinema e, e rimani così, già qualcosa ti è stato regalato, perché hai pagato per, sì. avere, per non avere la solita minestra e quindi già questo sì. feeling, questo è, è, è qualcosa di buono. Dovrebbero, dal punto di vista degli intenti, molti film dovrebbero prendere esempio da questo. Molti franchise, secondo me. E, e niente, poi rimane il fatto che io odio la versione moderna di Lori Strode, <ride> con queste <ride> parolacce. E poi non hai trovato un po' troppo forte questa Lori rispetto a Myers, cioè, insomma. Anche lei ha una no, la verità Mi aspettavo che andasse verso quella direzione. No, forte nel senso fisicamente forte. fisicamente forte. Ah, che sì, sì, sì. Eh, vabbè. Un, po', un po' troppo. Cioè io, io ho criticato il fatto che lei avrebbe potuto batterlo un po' meno fisicamente e un po' più d'astuzia, visto che Myers non è mai stato molto intelligente, perché... Vabbè, anche come aveva ne... ne, fatto nel, nel primo dei tre. Anche, anche nel primo la... è... È ad, ha i suoi momenti goffi. No, ai suoi momenti in cui in inciampa, scusate, fa, fa delle cose. Quindi io mi aspettavo, sì, lo batte, un po', un po picchiando, ma soprattutto usando l'ingegno, perché comunque dovrebbe essere più forte di lei in ogni caso. Invece l'ho trovata un po' esagerata quella cosa. La processione è Forse Un po' forzata. Forzata, eh, sì, sì. Però a te piacciono i finali, quindi... Il... Sì, però almeno che c'è un finale, va bene. Okay, okay. Quindi, insomma, per... sei contento. Però, però posso... c'è una cosa che dobbiamo vai, dire. Vai, se ti ricordi, alla, alla precedente live io avevo fatto una teoria, cioè che per eliminare Michael Myers gli devi togliere la maschera. Sì, me lo non ricordo. Non è mai stata fatta. O meglio, perché lo devi, perché le, tu dicevi che nel 2, maschera... quando era eh, senza maschera, no. c'era un momento in cui senza maschera div sembrava diventare più debole, no? Sì, alla fine del primo film di ah. John Carpenter lei gli toglie la maschera e arriva Loomis, lui si rimette la maschera in tempo e Loomis si spara e ho sempre detto se fosse rimasto senza la maschera e Loomis gli avesse sparato sarebbe morto Ah, ok, ok è Questa la... è la mia, mia teoria che Michael è completo solo quando è completo quindi ha anche la maschera addosso se gli toglie la maschera si perde quell'equilibrio che determina la sua, il, il suo personaggio e diciamo questo film in parte mi dà ragione perché gli viene tolta la maschera Sì, eh? sì poi viene, a morte l'ho solamente trash. <ride> Però adesso... non lo so, è meglio questa o, qua... o la testa decapitata? <ride> Cosa preferivi? Eh beh, la testa decapitata era con la maschera. Ah, okay. Fatti, infatti. Quindi comunque tu, comunque tu lo. Insomma, ti sei divertito con questa trilogia? Sì, sì, sì. Eh sì bene, sì, quindi bene. la provi. Diciamo. Io, io sono abbastanza... Io ho una regola che io non sono contro nessun remake perché comunque il remake non è, rovina, non tocca il film originale eh, e come, come abbiamo potuto vedere hanno fatto 3000 cambi di linea appunto di storie storyline tu le descrivi okay. molto bene nel tuo libro che invito tutti a comprare eh, poi Puoi arrivare lì e dire me ne frego e, e faccio una nuova saga. Quindi fondamentalmente le, i, i remake, i trailer, i sequel non fanno, non fanno grossi danni, anzi tengono vivo l'attenzione su un film. Io mi immagino dei, dei personaggi di vecchi film che, di cui non esistono questi remake che sono nel dimenticatoio, questo ce ne rendiamo conto, no? Da tu che sei un esperto di cinema horror. È così, cioè senza queste, queste operazioni commerciali il personaggio viene, il film, il personaggio viene dimenticato. Ma su questo, di verità, non sono completamente d'accordo, perché comunque credo che l'horror sia uno dei pochi generi che ha con i suoi fan un legame molto stretto, i fan vanno a cercare comunque anche i vecchi film, per cui credo che sarebbero superiuti. Eh, pochi, senza... perché sono pochi, cioè guarda anche i numeri di chi segue... L'horror, le pagine, i siti, cioè siamo anche quando uno va bene e crea una bella community, rimane comunque un po' gente nel senso. Poi Myers è famoso nel mondo perché ci sono i remake, si, sì, diciamo tutti i tutti sequel. Si, sì. eh, eh, mi, viene, mi viene in mente un personaggio che è il Dottor Vibes, è presente quello con le sì, eh... sì. il e Price. Io ho in realtà, un film che ho visto me l'ha passato mio suocero, che è lui è un critico cinematografico molto esperto di Hitchcock. E, e mi ha parlato questo film e ha detto: Guarda, ti ho comprato questo film che me lo ricordo. è un bel film. Quando io l'ho scoperto tardi, che come molte cose scopro tardissimo. E mi sono reso conto che in realtà quel film lì è solo so Enigmista. <ride> e quando l'ho visto, ho detto: Guarda quel grandissimo figlio d'Androcchia di James Wan. <ride> Cioè, non l'ha chiamato so Pipes, che ne so, no, è proprio, si è fatto tutto un suo personaggio, però rapinando abbastanza palesemente il, il personaggio del dottor Thor Pipes, insomma, no? Quindi lui è dimenticato il povero dottore e, e invece so, magari andranno avanti all'infinito a farlo. Sì. Oddio, magari smettessero, non sarebbe male, dai. Eh sì, Riesce anche mai... perché poi questa, questa operazione di Spiral mi sembra di capire che è proprio... Perché adesso stanno progettando un sequel ufficiale che segue la, il vecchio franchise e quindi lo spy, sì, questo sì, sì. Spiral è, è proprio stato un fallimento totale e... No. e Io no, ho smesso no. di vederli con quel capitolo finale, appunto, il finale, no? Che, sì, che erano molto molto clonati, se sempre più mosci, sempre più... Sì, sì, sì mi ricordo che andai a proprio all'ultimo, all'anteprima, con la rottura di balle. Ma anche se poi i, i marchi ingegni sono sempre simpatici, eh, in alcuni casi. Sì, sì, sì. sì. Ehm, ascolta, io eh, prima di lasciarti andare, tu sei ancora hai ancora un po' di tempo? Abbiamo qualche minuto? Qualche vai. minuto. Dai. Allora, io voglio parlare di una cosa molto, molto bella che è il Monster Thanator Festival, che, che arriva quest'anno, è appena finito alla edizione, Quinta edizione. Quinta, quinta edizione, edizione. Ed è un festival che porta dei bei titoli, cioè dei titoli ricercati, importanti, e che purtroppo. Alcun... Come, come funziona la ricerca di questi film? quello che puoi dire eh, chiaramente non svelare i tuoi oh, trucchi diciamo, funziona come funziona per i festival cioè c'è un gruppo di selezione che lavora nel vedere film in anteprima chiedendoli ai venditori internazionali ok e c'è un film che io ho visto di cui parlo spessissimo perché a me mi mi rode qua quando un film bello non se ne parla e poi dopo esce che ne so, la serie d'Amer e tutti a rompermi le scatole con la serie <ride> d'Amer e, e invece di Amulet non si sa un cazzo ancora, perché eh, è un film sì. bellissimo soprattutto, cioè si chiede sempre eh, il fan dell'horror ma anche gli altri ha ah, sempre le solite storie ha ah, sempre, allora se Hereditary è un'idea molto originale di esorci di. Eh, esorcismo al contrario cioè di, di amulet che non voglio spoilerare è un'altra idea molto originale sul tema che non si era mai visto molto al passo coi tempi e eh, che tu sai che fine ha fatto questo film no è un film che è molto superiore a tantissima roba che viene distribuita ma non è stato distribuito con grandi attori inglesi famosi è un bel, è un bel film e l'ho scoperto proprio nell'edizione appunto perché Taranto è molto lontana per me io ero, ero, avevo seguito l'edizione online sì. e anche quest'anno avete portato dei film interessantissimi tra l'altro noi qua li, li scopriamo molto in anticipo rispetto a, agli altri perché qua guardiamo tutto quello che esce all'istante, trailer cose, quindi eh, li conoscevo e ci sono quello dei vermi che mi incuriosiva parecchio Com'è che? Mi racconti qualcosa sui film All di quest'anno. Beh, oh. diciamo, quest'anno era la prima volta che avevamo il concorso, quindi abbiamo, abbiamo cercato di fare una selezione dove fosse... Nel senso che le altre volte erano solo proiezioni, non c'era... non ho capito la differenza. Non c'era il premio, Non sì. c'era una, tra virgolette, competizione, ok? Sì, sì. sì. Diciamo... Uh, per usare un termine un po' volgare era una rassegna adesso è un festival perché anche quando fai, partecipi ai bandi c'è questa distinzione se c'è il concorso è festival se non c'è il concorso è rassegna però ovviamente poi ha una struttura da festival anche se non c'era il concorso però adesso eh. diciamo, ha, ha raggiunto la forma definitiva con il concorso quindi abbiamo sei lungometraggi a Taranto eh, sì, a Taranto e tredici cortometraggi eh, abbiamo cercato nella selezione di essere il più vari possibili perché comunque uno degli obiettivi che abbiamo fin dall'inizio è mostrare sì, che appunto l'horror non, non deve essere solo di un, di un tipo ma può essere vario fra loro quindi c'era per esempio un documentario, un film un po' più raffinato un film un documentary, un film un po' più grottesco come era appunto All Jack Dappen full of worms e quindi il pubblico si è divertito anche per questo Bello, bello apprezzo molto il tuo festival e pochi altri perché vanno, vanno a cercare cose che sono di nicchia ma sono anche di grande qualità mm -hmm. tra, tra l'altro Vittoria adesso una domanda se vuoi leggere 4 eh, allora, il quattro uno dei sequel, fra più avanti tra i peggiori in assoluto Volevo capire meglio le motivazioni di questa idiosincrasia ma ho detto non l'ho trovato sempre registicamente quello più, più sciatto il quarto, eh, se, il quarto sì, della... è sempre l'impressione che, che ho avuto tanto nel livello diciamo registro o di scrittura la saga di, di, di che sì, sì, comunque ha sempre avuto una certa sua eleganza nella messa in scena appunto parlavamo prima di Dean Candy oppure di David Gordon Green anche il quinto per esempio che magari narrativamente è un po' più fragile però visivamente c'era delle cose molto belle il quarto l'ho sempre trovato un po' più piatto però poi alla fine soprattutto nelle saghe in cui si crea un rapporto di affettività Uh, i gusti possono essere molto diversi e questo è ancora una volta come ci dicevamo prima anche un bene perché ci possiamo confrontare a voi piace 4, a me non piace possiamo tranquillamente parlarne eh, e imparare reciprocamente magari voi mi, mi farete imparare il bello che c'è in quel film <ride> che io non riesco a vedere eh, no, ma infatti... infatti ne approfitto per dire Vabbè. che comunque molto bella la, la chat, che belli gli interventi. cioè Si vede che siete una bella community, vi faccio i complimenti. Sì, anche perché è una community che qua appena entro. <ride> Io questo sono cattivissimo, appena entra uno che fa un po' il cretino, lo caccio, lo banno. Cioè, è molto <ride> selettiva. Perché non punto a, al. Alla massa, perché la massa in realtà non, eh, non ti porta a nulla. Secondo me, bisogna puntare alla qualità e a un gruppo solido di persone che eh, hanno anche un atteggiamento costruttivo. Poi, perché se, se uno ti segue solo perché tu gli dai ragione, basta, la volta che non gli dai ragione, non ti segue più. Quindi, ci vuole anche sì, un'onestà un sì. un intellettuale che ti permetta anche di dire: Ok, lui la pensa in modo diverso. Eh, sì, sì. Poi, qua ho visto... casual casualmente su Halloween abbiamo tanti fan su Questo Tiranti. film qua è normale, no, vedo fra i commenti che sembra quasi che a me non piaccia Rob Zombie. Invece no, vi assicuro di piacere. No, allora, speri qualche bella, bella parola sul primo Halloween è solo sul primo Halloween. Che mi sembra mi sembra il suo film meno personale, ma comunque è un bel film. E e invece, film invece nella, nella filmografia di stavo per dire discografia, visto che è anche musicista. Ci nella filmografia di, di zombie. Qual, qual è uno di quelli che ti piace di più, diciamo? pelle anche proprio di gusto vabbè la casa del diavolo mi piace tantissimo poi io sono legatissimo alle streghe di salem poi mi piace davvero tanto eh, allora io metto in, in chat questo? il tuo instagram e spero che qualcuno di voi abbia eh, la decenza di andarlo a seguire il monster taranto anche se non siete eh, vicino Grazie. a taranto così perché comunque Secondo me è importante sostenere i festival e poi non si sa mai che proprio in quel periodo, l'anno prossimo, siete lì vicino e andate al festival. Ma vedi, le streghe di Salem, la casa del diavolo, Halloween, due, tre bombe, siamo d'accordo. Bene, dai, almeno è... no, perché è facile essere fraintesi perché nel discorso magari uno snobba un attimo una cosa e sembra che non ti piaccia niente. No, però vedi, le streghe di Salem è un grande film, però c'è tanta gente a cui non piace. Beh, comunque il zombie non è che sia proprio un cane eh, a dirigere, insomma. Ah, Ma ci ah, ah, Secondo me il, il, il suo fattore, al di là del fatto che poi magari può fare un film come 31, che è praticamente senza storie, è sempre la stessa roba, sembra il clone un clone di altri 16 film, però ecco, quello che però, lui sa fare è metterci la sua mano. Perché, cioè. Vi posso dire perché l'abbiamo fatto a Monsters, che visto al cinema quel film è potentissimo. Il 31? Sì. Eh, sì poi si perde cercate di vederlo su uno schermo il più grande possibile poi sicuramente siamo d'accordo che è più un divertimento, è un film senza storia però visivamente è davvero potente sì poi dicevo comunque lui ha una mano che non è proprio così scontato nel, nel, nel cinema anzi in un cinema poi che ti propone io scherzo sempre sui congiuriani perché c'è tutto un filone di film plasticosi di questo tipo che hanno stesso tipo di fotografia stesso tipo di... Cioè, i cliché vanno oltre la storia, vanno anche nel... nel cioè, tutto diventa un cliché in, in questi film. Anche oh. i jump scare, eh, la fotografia, il montaggio, le musiche, tutto diventa praticamente conformato e con lo stampino escono questi film. Se un regista ha una mano, io penso anche a uh, Chialinieri che ha veramente 3.000 difetti, mh, indubbiamente... Però c'è una mano, eh? questa cosa non è da sottovalutare. Che, che ci sia una mano che si distingue con, con tanta personalità è comunque qualcosa che secondo me è prezioso nell'arte, nel cinema in generale. No? Assolutamente, assolutamente. Una battuta su occhiali neri, piaciuto o non piaciuto? Sì, sì, piaciuto. piaciuto. Tu sei abbastanza Dario Argentiano. Sì, sì, ti dico la verità quelli immediatamente precedenti non mi erano piaciuti molto che sono i suoi eh, peggiori sì, ma... si, giallo um... però con quel... i... 3d siamo divertiti braqua 3d è il più diciamo deriso film della storia del cinema poveretto però non è stato capito anche no poi c'era il tentativo di fare un film al hammer eh, non riuscito, molto bella anche la, la, la Matide. Di... La matide è fantastica. ma fatto anche una pagina Facebook su di lei, solo <ride> su <ride> di lei, <ride> fantastico. Non lo so. Io sono molto contento di questa chiacchierata. Vi invito, non so, tu eh, oltre al, al, al, all'Instagram del, del Monster, eh, dove possono seguire le tue cose, scrivi su dei siti in particolare. Eh. Duels.it che o che sacco di più, ok. Quindi trovate Sentieri, le selvaggi, le... Anche Sentieri Del... selvaggi e Duels. Eh, trovate le recensioni di Davide Di Giorgio. Andate a seguire il Monster Tanato Horror Film Festival. Comprate l'edizione con appunto il libretto descritto da Davide. E, e niente, ragazzi. Poi con, con Davide organizziamo anche altre live. Io sono qua, Anzi. Se volete salutare davide questo è il momento in chat vi ringrazio tutti. tutti potete anche salutarlo donando questo canale che lui sarà contento <ride> con con beat, abbonamenti perché io penso che lui apprezzerà la cosa insomma date del bene a questo canale con, come potete eh, intanto che li, che ti fa, che li lascio Grazie salutare ti faccio l'ultima domanda davide il film preferiti di lucione fulci eh, beh, bella sfida, eh. Bella eh, preferiti, sfida dai, dai, molto, non è preferiti. Sono molto legato all'aldilà perché l'ho visto parecchie volte al cinema, ho avuto questa fortuna, però devo dire che sono anche molto legato a Zombie 2: bello, bello combattimento con lo squalo. È anche un altissimo momento di cinema, pure quello, <ride> <ride> anche quello. Visto al cinema. A Ravenna Nightmare Film Fest per citare Festival Amici, fu una bella esperienza fantastico ti stanno arrivando anche i saluti eh, bene vedo grazie bene. grazie, ragazzi grazie li vedi sì allora, li vedi in chat li vediamo sì, sì assolutamente grazie S sì sì no assolutamente tu sai io te l'ho detto io stremo tantissimo anzi approfitto per dirlo a te no. e lo dico anche come pubblicità mia interna io stremo martedì venerdì e domenica mm -hmm. dalle 18 sempre poi faccio anche delle cose quindi se poi hai voglia puoi anche infilare veramente eh, me lo dici, facciamo una cosa al volo eh? facciamo, su film, visto okay. una cosa, sei, sei okay. ben accetto grazie mille per essere stato qua grazie per Gonz per aver condiviso con noi la tua saggezza e la tua cultura <ride> e niente alla prossima passione, dai, passione. La la parola, passione. Passione. grazie mille ciao Davide <ride> ciao, e, grazie, ciao, ciao ti metto giù la conversazione e ci vediamo alla prossima sì. ciao ciao